Non c'è paragone coi tra, questo è GTA Foto il caricatore, ti massacro, ti piombo il cuore quando passo in città Sono il culo sulla Lambo, soldoni, doni in bikini Classe fatta ad alto rango, mentre giro con la mini Mi rimane da brindare, Tappati gli occhi ai bambini Che mi siedo sul tuo tavolo, accompagnato da Kini E Benvenuti a Los Santos Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo qui che vedete non è il mio canale abituale ragazzi ma è un nuovo canale che è nato apposta per la crew Le Tigri di Roma ragazzi allora ci sarò io a gestire questo canale come ci saranno altri miei collaboratori, persone dello staff dello staff della crew eh, Le Tigri di Roma che andranno anche loro a gestire questo canale adesso vi spiego uh, più o meno come andrà questo canale spero che diciamo eh, ci seguiate eh, in questo canale ragazzi non faremo eh, diciamo glitch di gta ma questo canale trasmetterà solo gameplay live e e quant'altro? Allora, eh, in pratica questo canale sarà puro cazzeggio ragazzi eh, non, non è un canale per fare vedere sfide crew, competitive, no noi comunque diciamo della crew, le di roma siamo persone che ci piace divertirci quindi eh, in questo canale ci sarà solamente puro divertimento che cosa offrirà questo canale ragazzi? questo canale offrirà gameplay di non so, GTA, magari cazzeggio un mod eh, offrirà eh, gameplay di, di code, offrirà gameplay di Fortnite, eh, Rainbow Six, insomma, vari giochi ragazzi, vari giochi eh, a cui giocheranno i membri delle, delle tigri, giocherò io, insomma, un po' tutti e eh, ognuno, ogni membro... Eh, ovviamente, che farà parte dello staff e dell'utilizzo, eh, caricherà eh, i suoi video. Insomma, potrà caricare il suo video, potrà caricare il suo gameplay. Se magari li va a commentare, se non li va, a non commentare. Allora, ragazzi, io avevo anche lanciato, una, diciamo, come cazzo si chiama che non mi ricordo. Eh, vabbè, eh, avevo chiesto un parere alle persone che. Eh, magari se vi sarebbe piaciuto avere un nuovo canale dei Tigri di Roma dove ci sarebbero state queste cose insomma no, un sondaggio avevo lanciato e ci sono stati molti dissensi ma quei dissensi ragazzi sono stati tutti dissensi perché il sondaggio è stato lanciato sia nel gruppo eh, che nel canale MaxiLink, e quei dissensi sono stati tutti dissensi dei persone che sono state bannate dal gruppo perché comunque si comportavano a merda e quindi automaticamente ragazzi e, e queste persone continuano pure a mettere dislike ma a me io mi frega al cazzo e continuo ad andare avanti quindi l'unica cosa che posso dire a queste persone anche con tutti i vostri dislike a noi non ce ne frega un cazzo potete mettere dislike potete essere non contenti ma noi ce ne sbattemo il cazzo e andiamo avanti quindi detto questo ragazzi un saluto a tutti, seguiteci al prossimo video.